Perché i Greci, fin dall'antichità, sono stati costretti ad emigrare? Il territorio greco è prevalentemente montuoso. I Greci, fin dagli albori della propria storia, sono stati costretti ad emigrare. Abbiamo due ondate emigratore principali. Una prima ondata verso oriente una seconda ondata verso occidente in italia meridionale i greci fondano diverse colonie realizzano diverse città fondono diversi insediamenti l'insieme delle colonie fondate nel sud italia prendono il nome di magna grecia grande grecia la cultura nata nel sud Italia, d'opera dei Greci, diviene così di alto livello al punto di superare la madre patria. Pensiamo ad Ar Archimede, Pitagora. Sono coloni greci del sud Italia. Sono greci ma vivono in Italia meridionale. La cultura greca influenza tutta la cultura occidentale. In modo particolare influenzerà l'Italia e in Italia le colonie greche lasceranno un'impronta indelebile nella storia della cultura occidentale.